Ma buongiorno, ciao, come state? Tutto bene? Che bello ritrovarvi! Questa volta sì, ci siamo effettivamente stiamo insieme perché voglio darvi l'appuntamento a domani martedì sempre alle 9.30 perché riprendiamo le nostre dirette le nostre dirette del martedì come sempre per andare così a raccontarci qualche cosa di particolare beh intanto abbiamo finito l'estate abbiamo finito le vacanze le abbiamo diciamo così accantonate o forse no chi lo sa magari qualcuno di voi eh, è ancora in vacanza e, e questo insomma eh, ci rende felici ma in qualche modo hmm, siamo un pochettino così invidiosi eh, se siete ancora in vacanza però io non posso lamentarvi perché di vacanze effettivamente ne ho fatte quest'estate quindi ho viaggiato in lungo e in largo avrò modo anche di raccontarvele ma eh, dicevo torniamo noi, torniamo noi e quindi partiamo con la stagione autunnale e la stagione autunnale ci porta a parlare di fiere eh sì perché io non so voi, ma insomma, eh, questo è il periodo di fiere, e il periodo di Oktoberfest, eh, anzi, diciamo che insomma, sì, siamo nel periodo giusto, eh, ma è anche periodo di eh, non so, Fiere del Tartufo, eh, piuttosto che c'è stata la fiera del Camper, eh, so che insomma, dei nostri amici anche Tartarughe on the Road sono andati. Eh, ci sarà il Salone Nautico a Genova, eh, insomma, tanti fiere, ma non sono in Italia anche all'estero, eh, come vi dicevo anche l'Ottoberfest. Allora vi chiedo, quale sarà la prima fiera a cui parteciperete o avete appena partecipato, perché insomma nel mese di settembre c'è stata, a cui e eh, che quindi volete un pochettino condividere con noi anche per magari darci qualche spunto per poi andare la prossima volta insomma a, a vedere qualche questa fiera a cui voi avete partecipato eh, sapete che sono sempre belle sono eh, momenti di incontro un po come eh, le nostre dirette eh, ed è anche un modo un po per condividere diciamo così quello che è il sapere e il sapere di tutti quindi raccontatemi un pochettino la vostra fiera eh, io sto pensando a quale andare quindi eh, mi sto preparando. Non so se tornerò all'ECMA. Quindi, magari, chi lo sa, incontrerò anche qualcuno di voi in giro per gli stand oppure salone nautico. Insomma, vediamo, vediamo. Insomma, qualcosa, qualcosa farò nel frattempo. Di quello che sono sicura è che ci ritroveremo qui quando? Beh, domani mattina, come sempre, alle 9.30. Quindi vi mando un bacio grosso e vi aspetto puntuali. Mi raccomando. Ciao.